Bentrovati, bentrovati ad un nuovo video tutorial firmato fabioambrosi.it Oggi inauguriamo una serie di video tutorial dedicati ad Adobe Audition eh, Questi tutorial saranno gratuiti, quindi piccoli consigli per utilizzare al meglio questo software Mentre informo coloro che sono abbonati a questo canale YouTube, quindi coloro che hanno sottoscritto un abbonamento da 2,99 euro al mese, che nelle prossime settimane pubblicherò un mini corso o un corso vero e proprio, insomma, su Adobe. Audition per imparare finalmente ad utilizzare questo fantastico software per gestire il, il suono sostanzialmente è Audition è un software meraviglioso, comunica perfettamente con Premiere quindi se siete dei videomaker imparare ad utilizzare Audition sicuramente spingerà le vostre produzioni a livelli ancora più avanzati però detto questo, questo è per gli abbonati per tutti gli altri iniziamo con un, un tutorial su un problema che in molti mi hanno segnalato tra i commenti a tutti gli altri video tutorial il problema è questo, quando si ha un file audio stereo eh, con all'interno due canali mono, su uno chiaramente il canale sinistro e uno il canale destro dove in un canale c'è l'audio ambiente e in un altro canale c'è l'audio microfonico. Come si fa a separare i due canali per poterli lavorare separatamente? Mi spiego meglio facendovi ascoltare questi, questi canali audio, insomma abbiamo un file stereo, quindi una traccia stereo composta da due canali audio eh, mono ma eh, disposti in maniera tale che uno vada a ricoprire eh, diciamo la, il canale di sinistra mentre l'altro va a ricoprire il canale di destra il canale di sinistra ha l'audio ambiente, ascoltate e su mm, Amazon Prime devo fare attenzione perché mi confio so. okay. l'altro canale invece, il canale di destra, ha l'audio del microfono Venerdì e su mm, Amazon Prime devo chiaramente ascoltando questi due, mm, questi due canali contemporaneamente avremo un effetto un po' strano che è questo e su mm, Amazon Prime ok avete capito qual è il problema la domanda che alcuni di voi fanno è lavorando in Audition come faccio a lavorare ad estrarre i due canali audio e trattarli in maniera separata intanto c'è da dire che se guardate nel pannello progetto di Audition c'è il vostro nome il vostro file ok e eh, a fianco c'è una linguetta che se la espandete vi darà accesso al canale di sinistra e al canale di destra facendo doppio clic eh, sui singoli canali potrete isolarli e ascoltarli separatamente quindi fare attenzione perché mi confondo con le, piattaforme. le piattaforme e notate come io possa andare a selezionare direttamente un singolo canale quindi io possa andare già qui a andare a lavorare su, sul singolo canale, in questo caso quello di destra, applicare un effetto, fare quello che voglio, aumentare il volume per esempio, nessuno ci vieta di operare come siamo soliti fare in, in Audition. Eh, chiaramente però, attenzione, io sto lavorando ancora su un file stereo e quindi se adesso andassi ad esportare questo file sentirei solo il canale di destra perché ho disattivato il canale di sinistra. Se io andassi a fare doppio clic sul canale di sinistra, al contrario potrei andare a lavorare solo sul canale di sinistra, vedete, diminuisco il volume per esempio, però anche qui se adesso andassi ad esportare questo file avrei comunque un file eh, stereo con solo il canale di sinistra eh, presente, ovviamente se andassi ad esportare un file stereo, eh, se andassi ad esportare un file mono avrei eh, risolto in parte il problema. Se io però volessi avere direttamente questi due canali proprio separati per lavorarli singolarmente e trattarli a parte, senza averli agganciati al file master eh, di qui sopra, come devo fare? Bene, se voi cliccate con il tasto destro del mouse sopra al nome del file su cui state lavorando, così per esempio, potete accedere alla voce eh, Estrai canali in file mono questa funzione come suggerisce già il nome ci separa i due canali audio che compongono questo file stereo in due canali mono quindi avremo altri due file che sono stati estratti vedete L ed R e, e, e sono i due canali che erano presenti eh, nel file audio originale ma separati quindi questo sarà il canale di destra e questo è il canale di sinistra se io vado ad aprire il canale di destra per esempio televisione, spettacolo. spettacolo, vedete che ho eh, in questo caso l'audio microfonico che potrò lavorare tranquillamente come più mi aggrada e su quest'altro file che era il canale di sinistra avrò l'audio ambiente funzione, no? oh, ovviamente sono due canali e quindi sono due file audio sostanzialmente con una traccia unica, mono, ok? è importante la distinzione tra traccia e canale, tra mono e stereo se non avete ben chiaro questo concetto vi invito a, ad accedere al corso base di Premiere Pro e in una delle ultime lezioni, quelle dedicate all'audio parliamo proprio di questo, di questo concetto eh, spero che questo, questo video vi sia servito se avete voglia a breve come già detto pubblicherò il corso su Audition se non sapete utilizzare questo software molto bello e, altrimenti registratevi ovviamente anche registrandovi avrete comunque accesso a tanti video tutorial completamente gratuiti. Nel prossimo video parleremo di come fare la stessa identica cosa però con Adobe Premiere Pro e questo è un argomento che sicuramente interesserà molti videomaker perché vedo molti videomaker commettere errori molto gravi nella gestione degli audio stereo ma composti da canali separati, mono, eh, uno ambiente e uno microfonico però per maggiori dettagli ci vediamo al prossimo video tutorial. Ciao, grazie!